Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, qui di nuovo Marco Donofrio Allora ragazzi, intanto vi volevo ringraziare perché abbiamo raggiunto finalmente i 30 iscritti Sì ragazzi, complimenti! Veramente, grazie a tutti ragazzi, grazie di cuore Però ragazzi, ora non dobbiamo mollare Dobbiamo raggiungere almeno i 50 iscritti entro i primi di gennaio Visto che poi il 2 gennaio, come vi ho anche già accennato nel video di Space, è il mio compleanno Fatemi questo piccolo regalo ragazzi, 50 iscritti entro i primi di gennaio, dai ragazzi che ce la facciamo, dai! Oggi ragazzi voglio portarvi un'altra opera, ma non sarà una poesia, bensì sarà un pezzo del mio libro autobiografico. Ho deciso di portarvelo ragazzi perché quando ho fatto il mio secondo audiolibro, se ve lo siete perso andatelo a vedere sul mio canale, una persona mi ha commentato. Innanzitutto lo saluto, Gianluca Schiano. Ciao Gianluca! e oltre a commentare però mi ha scritto perché non porti un pezzo del tuo libro autobiografico e quindi ho deciso di portarvelo godetevelo tutto ragazzi e naturalmente noi ci vediamo a fine video a dopo, ciao belli! Biografia autore Marco Donofrio Premessa Questa è la mia vita, la mia vera vita Molti di voi potrebbero pensare che abbia inventato molte cose oppure che abbia esagerato, ma vi posso assicurare che tutto quello che ho scritto è puramente vero, niente è inventato. Immagino che molti di voi non interessi la mia vita, ma ho voluto descrivere le violenze che ho subito fino a 16 anni a partire dall'età di 5 anni. Qualcuno di voi potrebbe pensare che queste violenze non siano state così dure, invece lo sono state dato che ero piccolo, schiaffi, calci e frustate ho rischiato anche di ricevere qualche bastonata non che voglia tirare attenzione particolare su di me oppure farla vittima ma solo raccontare quello che ho passato fino a 16 anni ho subito violenze da parte di mio padre ma poi sono sempre stato da solo nessun aiuto da parte dei miei genitori e neanche da parte della mia ragazza quando ero fidanzato Pensavo di avere una bella relazione, ma non era così. La gente mi ha sempre evitato e mi è sempre restata lontano. Questo libro l'ho scritto nella speranza di farmi conoscere meglio a chi mi ha già conosciuto e a farmi capire da chi non mi ha mai incontrato. Detto questo, buona lettura a tutti. Capitolo 1 L'inizio, 2 gennaio 1996, 18:30 Cagliari. Questo è il giorno in cui è iniziato la mia vita, o meglio, la mia tortura. Potrei sembrare di troppo drammatico ed esagerato, vorrei che fosse uno scherzo, ma purtroppo non lo è. So che quello che ho passato io in confronto ad altre persone non è niente. Cominciamo dall'inizio. Mi chiamo Marco D'Onofrio e vivo a Villafranca di Verona. Della vita, da quando ho memoria, da tre anni Non ho avuto una vita tanto amorevole dal punto di vista sentimentale La situazione economica andava e va bene Non sto dicendo che i miei, o meglio mio padre, siano mostri oppure che, oppure che abusassero Ma subivo delle violenze con calci e sberle Per fortuna mio padre non è mai arrivato né a pugni né a usare la cintura Però ci è arrivato molto, molto vicino ma andiamo con ordine. Bene ragazzi, il video finisce qui. Se volete chiedermi qualsiasi cosa o scrivermi qualsiasi cosa, vi lascio il link di Instagram in descrizione. Se volete essere salutati in un prossimo video, commentate e io vi saluterò. Se volete un altro pezzo del mio libro autobiografico, ragazzi, il capitolo numero 2, arriviamo a 5 like. Se invece preferite un'altra poesia, arriviamo a 3 like. Bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video e ciao a tutti! Ciao